Michael Fassbender, tutto sul suo amore per Alicia Vikander. Considerato uno degli attori più talentuosi di Hollywood, oltre che un sex symbol, Michael Fassbender ha donato il suo cuore alla splendida collega Alicia Vikander. Il set cinematografico del film La luce degli oceani si è rivelato Galeotto e, nonostante la coppia inizialmente abbia voluto mantenere il segreto, è apparsa evidente a tutti l'intensità del loro amore. Oggi Mica e le Alicia sono considerati a tutti gli effetti un'icona di passione e sentimento e sembra che a breve potranno addirittura coronare il loro sogno d'amore con un matrimonio. Galeotto fu il set. L'amore tra Michael Fassbender e Alicia Vikander. Hanno collaborato insieme per la prima volta nel 2014 sul set del film La luce degli oceani, interpretando il ruolo di marito e moglie. Fassbender ha dichiarato di essere immediatamente rimasto stregato dal fascino di Alicia Vikander. L'attrice infatti si è esibita sulla pista da ballo. Mostrando una energia indomita che ha lasciato la star di origini tedesche assolutamente senza fiato, secondo Miguel infatti la sua fidanzata, oltre ad essere bellissima, avrebbe il potere di trasformare la magia in realtà. in realtà. Nel giro di pochissimo tempo i due si sono scoperti più innamorati che mai, ma hanno deciso di tenere riservato il loro rapporto, soprattutto nella prima fase. Per evitare qualunque tipo di incursione esterna da parte della stampa e dei paparazzi. Da quando hanno scelto di uscire allo scoperto, per la felicità dei loro numerosissimi fan, Mika e Alicia si sono dimostrati una delle coppie più solide dello show business, condividendo le loro vite, oltre al loro lavoro. Che quest'estate sono stati fotografati insieme durante le vacanze in Europa, mostrando un feeling assolutamente irresistibile, pare addirittura che a breve i due potrebbero convolare a nozze, a dimostrazione di quanto il loro sentimento sia maturo e indissolubile. Michael Fassbender, tra carriera e vita privata. Il bellissimo attore è di origini tedesche da parte di padre irlandesi da parte di madre, considerato un autentico sex symbol, da quando ha conosciuto sul set la sua bella Alice ha spezzato i sogni di milioni di fan innamorate di lui. Il suo talento artistico e l'indiscutibile carisma lo hanno reso uno degli attori più richiesti del grande schermo consolidando una carriera già ricca di importanti riconoscimenti. Molto legato alla sua famiglia, l'attore ha più volte dichiarato di vedersi molto bene nei panni del padre, che a breve lui e Alicia Vikander decidano di fare il grande passo? Sono in molti a chiederselo, ma al momento non sono arrivate né conferme né smentite da parte dei diretti interessati. Il sex symbol, nonostante la sua indiscutibile bellezza, è un uomo timido e riservato, molto attento a custodire la sua privacy, il lavoro di attore, che lo porta spesso e volentieri a viaggiare, gli aveva reso difficile trovare una stabilità sentimentale, fino a quando sul set non ha incontrato la donna della sua vita. Ora i due incarnano l'ideale dell'amore puro, condividendo la quotidianità e il lavoro, sono in molti a scommettere sul loro lieto fine.